Ma come. cioè, tu, tu eri nel bagno delle femmine per caso? Un'altra persona in cui ha rovinato la carriera facendo questo video. Volete messo il mafia in uno dei miei video o una canzone insieme? Cioè, ah, il raggio laser che ti ha reso riccio, ok? <ride> Ed è quello che sta facendo finire il mondo. Vai! Eh, sì. Sì. Mostrami! Siamo pronti adesso a vedere i video, gli ho già fatto vedere un trailer di un minuto e mezzo e mi ha detto no sto schifo, fammi vedere un video musicale vero e proprio Esatto, come faccio a reagire a una un video musicale che cambia ogni 3 secondi, lo usa solo lui, vai Bene, tra l'altro eh, mi dai giustamente il destro, no? Così sto così ah, eh, No, no, eh, questo è il sinistro Madonna, no, poi queste sono le tue perché sono tutte sporche di cerume Allora, bene, andiamo avanti, cibi 6 guarda, che se le sleghi magari è più lungo di un centimetro il filo, che ne pensi? È proprio tutto sulla lunghezza, punti Come state? Intanto vi saluto Che è un po' che non facciamo video così con la telecamera ferma Vabbè, oh, io non è che sono bravo a fare YouTube, lo faccio un po' così a cazzo. È mio hobby, non è che cosa pretendi. Vai, fammi vedere il primo video. Allora, mm, io direi di iniziare con Fire. Perché è la è canzone Era la mia canzone preferita. L'avevo la detto in un video, ti ricordi? Ah, sì, è vero, la tua preferita. E eh, allora ti faccio vedere il video. <ride> è anche il caso che l'ascolti una volta, no? Sì, Visto vabbè. che è la mia preferita. Ha fatto ben sette. 150.000 views. Eh, quante tue di queste views? No, tutte di Aki e Joy. No, beh, guarda, c'è un video di me da solo che ho fatto un milione di visite. Eh. E la gente ha detto, ma perché sto video in tendenza? Che fa cagare? Aspetta, che ho incominciato. No, non puoi fare così, devi fare 3, 2, 1. Quindi adesso. Aki sa quando. Uh... Bene, adesso stiamo per iniziare 3, 2, 1, E eh, no. Quando fai K, devi fare play. ok. <ride> Vai Via! 3 faccio io, ma 3, 2, 1, via bella, lei legge i manga no, lui è un maschio, invece ha la barba ah. no, prima c'era lei, ah, sì, sì. guarda, è una canzone no. di Sebastiano Serafini ah, eccoti, se... eccoti, l'hai scritto tu? <ride> cosa? Eh beh, ma lo so, è la mia canzone preferita eh. ah, sei a scuola, eh, sì. beh, ma l'hai fatto in classe tua questo, no? Al liceo? Eh sì, eh, esatto, ah, okay. sì, sono i miei compagni di classe Siete i compagni di classe, ok No, perché li bullizzi? No Ma no, sei così anche... Cioè non, non lo fai solo come lo fai anche... Le... Sto recitando le... Ah, stai recitando, ok Ma canti in giapponese? Io canto sempre in giapponese Ma come? Ma non va? sai neanche sta cosa Ma quindi fai il giapponese bene? Eh sì Ah Bello, mi sa simpatico Sì, sì No lei mangia la cioccolata, vedi? Ma di che marca è? Meiji, perché ha sponsorizzato già due video miei Ah sì? <ride> Questo no Meiji, se vuoi sponsorizzare anche qualche mio video, no, mi piace no, la no. cioccolanoke okay. ah, Vabbè, oddio, se facciamo un video musicale, probabilmente ce lo sponsorizza Qua devo fare finta di essere il bullo, cosa che non faccio Non so. Ah ma guarda, ti riesci incredibilmente bene Proprio, <ride> sei un grande attore Eh, eh lo sai. So. Ma quindi, cioè, sei di lato anche nel music video, cioè non solo dei tuoi video YouTube, anche dei no, video musicali No, non in tutto Ah, negli altri tutto. ti si vede in faccia? Ogni tanto sì, tipo in eh. quello dove cado nella vasca, sì Però cazzo, 750.000 visite, scusate, eh Siete <ride> che bravo, Senti, ma, le ma che sei visto. bravissimo, sei bravissimo Tutte le persone che hanno visto il video, perdonatemi Lei mi sta simpaticissima Eh, lei è una mia amica, siamo tanto amici Invece ho un sacco di amici Ehm... <ride> Ma è più bello il video degli errori comunque. Qua entriamo per sbaglio. Ma come, cioè, tu, tu eri nel bagno del femmine per caso? No. Cioè, stavi facendo pipì e a caso la truppa è in mezzo Guarda che è una scena è importante. Lui che spia lei. E guarda che qua l'abbiamo dovuta registrare dietro. Ma guarda qualche. che camminata dietro tu con. <ride> che scene d'azione! Madonna, cioè questo è quello che sogno di farti io tutti i giorni praticamente, se di lanciarti, la qualcosa, manga, di lanciarti la qualcosa in testa e farti cadere Cioè mi sono sentito proprio come Ma se l'hessi fatto io Ma hai capito, che poi non capisci la storia, quindi impegnati Cosa c'è da capire? Beh, lei è bullizzata No, lei mi ha tirato il manga in testa, allora io adesso la vedo strafiga, no? Ah, quindi è body shaming cioè che lei Guarda. è, è bella solo se tu sei rimbambito Bravo che bei messaggi allora, che aveva la, quei video. allora la storia era scritta a chi dire Io ho solo Aspetta, seguito perché? le indicazioni Perché sta ballando adesso lui A caso Ah ok Beh è un video un po' scemo eh No Per questo era low budget comunque per i miei non si capiva No, era... meno male che me l'hai detto perché sennò avrei pensato Beh però cazzo, guardate che avere il permesso di registrare in una scuola non è facile in Giappone Ah, bravo Ah, ora la baci? Eh sì Oddio Scena Vai! di Rob ah! E ovviamente lei, no che schifo Ah ok, meno male Cioè <ride> sì, so, Mi che mi la batteria non capisco perché tu non balli. Perché, perché non so ballare, se ero anch'io lì così. ma Guarda le corse! Ma questa è un'inquadratura ferma come i tuoi video. <ride> Hai visto <ride> la trascena d'azione. Oh Fai eh, la volonaccio Spotify? C'hai cioè i sottotitoli, anche nei sottotitoli, i messaggi subliminali. <ride> e adesso lei, io, io mi riprendo. Okay. E la rivedo cozza e finisce così. No, adesso è ancora faica. Eh no, adesso però no. Cioè, io non capisco cosa sia successo. Se premete qua lo potete scaricare. Comunque, è ah, no, però... Fire che è la mia canzone preferita. E ora l'ho anche si... sentita. Eh, adesso non ti piace più, però. Vabbè, è l'unica che ho sentito. Quindi tra le tue rimane la mia preferita. Vuoi vedere On the Run oppure gli errori di Fire? No, io voglio vedere un, uno ancora più brutto. Cioè, no, no, non no, se questo ne vuoi brutto. vedere uno. uno brutto. Allora, cioè, vabbè. uno oggettivamente brutto. No, uno brutto. No, ma, ma quelli tuoi vecchi voglio vedere. Non quelli belli. Ma questo non è bello. Ma no, ma uno quelli trash. In cui tu hai i capelli tipo super. Quello della, della tua band. Ti prego. Ah, sì, dai, dai. No, vai. no, no. Prendiamolo no. bello. c'è qualcosa di peggiore. Sì, vai. Non vedo l'ora. Allora, questo proprio va capito. Questo video, però, perché dici Questo è il mio primo video musicale. È costato la bellezza di tipo 10.000 euro. Ricordiamo che a Serafini piace dire quanto spende per i regali, per i video musicali. <ride> Tagli questo. No, no, lascialo. Vabbè, no, vabbè, perché insomma, ci sta, eh, io faccio girare l'economia. Eh, ok. Allora, vabbè, stiamo per partire beh, questo è ancora più trash. Il di Follen è ancora peggio, però è sì. Questo. 3 2 1, Aspetta! via. Aspetta! <ride> non si fa così. Ok. Povero, tu, tu non pensi. Però questo lo possiamo vedere ti, in double speed. Perché chiedete i video? Non succede niente in questo video, forse è meglio. Che cosa bello. me lo fa vedere a fare? Eh, vabbè, però. Fammi vedere uno trash. No, ma è trash forte, ah, però okay, è lungo. Siamo pronti? Adesso vediamo il video di Fallen, che è il mio primo video musicale. Sei pronto? Guarda che questa cioè, esperienza ti farà. di vita Quindi sarà ancora peggio di fire. è canta... meno esperto. E cantavo male, cantavo molto peggio ah, di adesso. Ah, ma adesso tanto bene. ok. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Oddio. Guarda che migliora, sei sicuro lo vuoi sentire con le cuffie? <ride> Questa è una eh, ma chi sei sembri eh, quello di Final Fantasy, come si chiama? Final Fantasy 7? Cloud Cloud It was no reason Stavo in... Questo non è rallentato eh Era in ah, è, naturale sei, sei tu quando cammini <ride> Sì Ma ah, questo è lo sponsor, le scarpe <ride> no no non c'erano Oddio. ma lo detto! quanta pazienza è un meteorite di plutone <ride> che arriva meteorite di plutone eh vabbè ma questo è molto più high budget di fire eh fire era il mio video con meno soldi in assoluto ah ma qui hai speso 10.000 euro effettivamente Te <ride> l'avevi detto all'inizio no perché se no devo pagare tasse quindi Eh, no, è vero che tu evadi le tasse <ride> no basta allora questa si chiama Fallen cioè più che Fallen è proprio vabbè stai cadendo proprio Let fisicamente literal. tra l'altro è... questa qua è una canzone non mia infatti fa proprio schifo del solito però ho scritto il testo e... però chi ha fatto la canzone ha detto che proprio questo video fa proprio cagare è proprio noiosissimo secondo me è artistico poi non sapete la fatica che ho fatto a cadere perché. Non, mi, mica è computer grafica questa ma chi è questo? Perché c'è un signore così è, che è a caso? È il, è, il, è il chitarrista dei Shazna. che è una era una ben famosa in Giappone e adesso si è ridotta a fare questa cosa qui quindi <ride> direi che però belli gli occhiali <ride> si sì, gli occhiali si sì. eeeh va però scusa non so perché l'hanno registrato lui in slow motion scusa ah non era la persona. hai detto che era quella naturale sì, vabbè. Ascendi ah, tipo, cos'è? Scendi tipo, cos scendi no, tipo Gesù Cristo? Personaggi, <ride> questo, altri, altri personaggi, ah, eravamo ah, inventi in questo video No, ma a sto punto mettevi anche me, scusa Eh, se ti conoscevo, sì ah. Ma dai, non volete che il Mafia in uno dei miei video o una canzone insieme? Ma se non la vuoi fare, non la facciamo Bella lei! Lei è un uomo ah. È il violinista dei... Valanga. Sì, di loro Che è un proprio. gruppo famoso No, è un'altra persona in cui ho rovinato la carriera facendo questo video. <ride> Tutte le persone in questo video sono, sono morte in casa Io tipo Ma perché compari come Gesù Cristo dietro? Come la, come la Madonna, anzi, cioè. <ride> Beh, questo però è interessante. E sei tu nudo a un certo punto? No, è un altro ancora. Un altro che ha rovinato la carriera. <ride> no, ma quello è come il tipo di The Maze. Eh, mi hanno copiato, sì. Ah, ti <ride> hanno copiato, ok. Ma no, come si chiamava quel film? Vabbè comunque eh, eh, Non lo so Ma oh, questo è un mio amico che era mio amico Tutte le persone erano mie amiche prima di questo video <ride> eh. Tre ore di trucco per un minuto di appearance Tu, versione madonna, rimani lì eh, sì. Mentre sì, le persone suonano Perché c'è una... Cos'è? Eh, quello era il pesce di... Questo è il pesce di <ride> the, the Shape of Water. È, è proprio lei <ride> Hanno copiato anche a te quello Eh, vi hanno copiato Laggio. E non è finita. Stai continuando a cadere tu in tutto ciò? Era profondo questo questo baratro. Allora Beh, lei ma lei spara anche i fulmini. Oh, tra okay. l'altro cade un rallentatore quindi. Ma in realtà ah, erano due metri ah, Ok, la, la slow motion, ok. Beh, ma anche i fulmini. Ah, finalmente sei sceso. Ho no, ah, no. un altro. Eh, questi capelli sembrano tutti uguali. Beh, mi guarda, eh, questa non ce importante. Dall'occhio, scaldi tu. <ride> Aspetta, cambio d'abito. Cambio d'abito. In aria! Guarda! Eh? Ma cos'è questo? Ma cos'è? Ma cos'è? Era un po' astratto questo video eh! Ma basta con questo concept astratto che c'hai! Non si capisce una sega! <ride> Perché è esploso tutto? Tu è, Quando, tu... Guarda guarda ma... guarda! Ma chi sono questi? <ride> non ho non è finito eh Tranquillo adesso c'è la rivelazione finale tu, Ah ti sei infiammato perché giustamente con tutta questa caduta poi eh, la gravità e sì, è... la sfera terrestre ti fa... Eh, però anche i fulmini Ah sei... oh sei morto <ride> finalmente oh Questo non è molto... ah ok sei morto e sei diventato Gesù Cristo Ah ho capito che bello. Ma sono morto nella caduta di vecchiaia scusa 10 ah, <ride> anni dopo mi anni dopo sei diventato santo ti è piaciuto questo è... voto posso fartene vedere ancora uno visto che ormai abbiamo preso non un po' so la mano Non c'è abbastanza pazienza ma però, sì, però... Dai. sì ok vuoi vedere higher oppure higher l'ho già visto higher higher ma ah, per questo come si vedono gli occhi però questo non succede molto dai, uno un po' high budget dai ti faccio vedere oppure ne vuoi uno ancora più trash vai trash siete pronti? Ci, ci tengo a sottolineare che Serafini spenderà pure 10.000 euro per i suoi music video. Ma a me non sta dando niente per questa azione di sacrificio che sto facendo. Ma basta? Ma sei proprio ma, un malato! Ma basta tu per farmi cadere gli auricolari. Da È un bullo. Allora, siamo pronti a vedere. Però forse. Sto pensando se ce ne sono dipinti. Non ne vuoi vedere uno dove si vedono i due occhi? Vabbè, io, ma io ti li ho già visti gli okay, occhi. E non solo. E non solo, ma se volete scoprire. Cosa ho visto? Guardate il video in cui vi diciamo chi è attivo e chi è passivo Andiamo avanti, vediamo adesso il video, siamo pronti 3, 2, 2 1. 1, via Ah questa la conosco, è quella che metti alla, alla fine di ogni video Ah no, però canto bene dai Autotune power Ma cosa dici? Commenta anche i vestiti. Ah, beh, la location è bella, è quello che hai fatto in Trento, sì. sponsorizzato da Trento. Da... Trento. <ride> beh, sei sempre un po' Gesù Cristo, però tu, eh. Cioè, c'è sempre questa luce, questo alone divino la... la gente dice, ma perché fai youtuber se non ti fai vedere gli occhi? Ma là, sono anni che faccio video così. Aspetta, c'è un meteorito. Ma perché i meteoriti sono una cosa che è ricorrente? Qual è il messaggio dietro? Aspetta, sono gli alieni. Ho capito, sto capendo. Un raggio laser Ma che cazzo? Sono scene un po' a caso Ah ok, meno male che lo dici tu un Avete preso un drone e fa vai drone <ride> Liberati Liberati Le fiamme, ah, che fuoco Scene a caso proprio Ma dove siete qua? Ma un po' a caso, siamo un po' ovunque da nessuna ma parte Ma è il Giappone o in Italia? Italy. Ah, però sono venuti i miei amici dal Giappone quando ne avevo ancora alcuni Ah, queste sono le statue di mio zio zio Bruno, eh Bruno Lucchi mio, è il mio è stato è mio zio se le volete comprare costeranno sui 50.000 euro quindi metteteli da parte un po' di soldi <ride> costano addirittura più dei budget dei tuoi video <ride> questa è la mia migliore amica prima del video <ride> fa la cosplay, faceva adesso no, adesso no. Ah, adesso che gli ho rovinato la carriera non fa più niente. No, si è suicidato anni dopo. Tu Gesù Cristo e gli alieni che attaccano la terra. Ma perché? Ma così. Ma perché questa qua sarebbe stata un po' la terza parte di un video, no? Ah ok. Nella prima chiamate gli alieni, nella eh, seconda ricevono ma... la chiamata, nella terza eh, attaccano. Vai a casa. Hai drone, vai drone! Vai! Cosa ne dici? Oh, ma sei riccio! Cioè, ah, è il raggio laser che ti ha reso riccio, ok! Re... Uh, guarda, guarda, guarda. Scene, scene d'azione adesso! Cosa sta accadendo? Stai per affrontare. Stai per affrontare gli alieni con una corsa campestre? Ma eri tu quello? Eh si sì. Voglio dire che... Ma cosa stai facendo così? così? Ma... Ah ecco Gesù Cristo, sei, sei, sei ritornato a, a evocare <ride> la Madonna. Okay. Come ti sa questo video ti piace? Ma è bello. è molto confuso. No, assolutamente, io la trama ce l'ho vista. Eccati qua, eh. <ride> Vieni a me, potere divino. E qua stiamo facendo la bolla di Dragon Ball. Ah, la gente gen di Kama, come si chiama? Allora, quanti amici che avevo prima di fare... Prima di fare cantante YouTube, ero avevo un sacco di amici, la gente mi chiamava ai party. Ma ah, allora si inchinano al tuo potere, adesso hai visto. <gasps> si Sei visto un occhio, eh? <ride> Ed è quello che sta facendo finire il mondo <ride> sì. Il vero motivo perché non si vedo i tuoi occhi Posso parte ne vedere un ultimo? No No, è no. un minuto solo questo però, è, però quella è trash Io sono arrivato al mio limite della pazienza No, ma questo un minuto, è un minuto e basta okay. Però questo merita perché secondo me mi sai dire qualcosa Poi devo andare all'ambasciata per esempio A ritirare il mio visto Non so cosa sia più importante <ride> Allora, il pezzo del telefilm secondo me merita Cos'è il telefilm? Eh, quel telefilm che ho fatto Fatto, ah, ne hai fatto solo mi uno Ne hai tre Tre Però gli altri per fortuna nessuno li hai scoperti Allora, vabbè, direi di concludere con delle scene eh, ancora più intriganti, no? Siccome è iniziato così bene Poi basta, questo dura solo un minuto, ok? Vedo mi l'ora, vai Pronti? Sì Via Questa però non c'è forse tanto da dire. Oddio, la passione finalmente. Ha avuto mm. un'espressione umana. Ma che faccio? Sta... <ride> cioè, questo video si. si si può racchiudere con questo. <ride> questo è quello che fa in questo. Ma guarda! È un'altra scena, sempre con la faccia. Guarda che dopo questo video ho potresti... Ah sai anche correre! No, però vedi che ce l'hai un, un talento attoriale <ride> Esce di scena Oh, un sorriso! Questo tra l'altro è stato un video fatto da fans, tra l'altro Vabbè, quindi perché lei ti ha lasciato alla fine? No, vabbè, è tutto lungo, dovete vedervi tutto il film No, non va bene così, non voglio Va Comunque. bene ragazzi, grazie per aver visto questo video Io devo no, andarmene grazie a te per averli visti, ti siamo sei divertito? fortissimo devo andarmene devo andare all'ambasciata per un visto va bene quindi ciao, ciao a tutti ciao Solmafia adesso ho un amico in meno come sempre e noi ci vediamo a un altro video se starete ancora con me se no non ci vedremo se no mai se non vi siete più. ancora disiscritti dopo questo video se non vi siete ancora disiscritti dopo questo video e e volete iscrivervi a un canale che invece ha dei contenuti belli e potete andare Soul sul Mafia. canale a che è l'altro il mio canale il terzo canale oppure quello di musica quindi o oh il mio o anche il suo se proprio proprio proprio, proprio. vabbè comunque abbiamo mi ha fatto veramente piacere che Soul Mafia, il mio grande, grande, grande amico, soprattutto Beetà, è stato qui con me. E grazie mille per esserti unito e esserti prestato a fare da sacrificio umano, da cavia umana. Prego, diciamo Quindi che il non... test è stato superato. Potete ascoltare tre canzoni di fila di Sebastiano senza morire o avere degli attacchi intestinali. Almeno. No, no, aspetta, aspetta che il bagno è proprio lì dietro che mi aspetta. E, e va bene, e vabbè. Quindi se volete andarvi a vedere il video U che Seme. Che è Luca? Che se seme andate sul suo, se non sapete cosa volete dire, U che se mai andate a vedervi il video e basta. Cosa eh, so ba devo ba dire? Come... E basta, eh, è bello che ho fatto così perché non dà per niente fastidio. Ci vediamo nel prossimo video. Bye, eh. vi ricordiamo che Flower il nuovo singolo di Sebastiano Serafini è ora disponibile nei maggiori digital store.